Buon anno oggi voglio mostrarvi dove creo le mie pazze idee, eh, è un buco piesso che è sempre incasinato, ma la cucina delle idee, non può che essere eh, ordinata, insomma, no, disordinata, perché comunque è sempre in costante uso. Io ho iniziato a invadere anche fuori perché lo, lo spazio è quello che è. In questa cassettiera ho messo alcuni gomitoli di lana che ho. Questi sono dei cesti che devo mettere via, che io uso quando ho dei lavori, perché sapete che non me ne basta uno, ne ho almeno quattro in questo mobile ho dentro le perline e ehm, le cose che uso per confezionare quando spedisco regalo le mie cose eh, qui ci sono due contenitori eh, con gli emboss, attrezzi vari dell'imbottitura e l'imbottitura la trovate anche in questo eh, tombolotto qua che io uso tantissimo perché mi è molto comodo, mi basta infilar la mano questa è la scrivania dove io lavoro, non è molto grande come vedete sul fianco ho posizionato altri gomitoli di lana che sono suddivisi in gomitoli baby e gomitoli normali eh, qui eh, trovate le mie varie penne, forbici, il ragnetto con cui, che io uso per fare le riprese quando cucio. il cioè tutorial, la mia macchina da cucire che è una Innovis 35 della Brother con cui mi sto trovando benissimo da questo lato invece ho attrezzato in modo da avere a disposizione il materiale che mi serve quindi vi mostro in alto troviamo due cesti di gomitoli di cotone perché sono divisi per il semplice fatto che questi qua io li uso solo ed esclusivamente per fare le piovere che dono ai bambini prematuri mentre questi li uso per altri lavori quelli normali eh, io ho preferito separarli perché ovviamente per fare gli occhi servono, eh, serve un cotone particolare che sia lavabile a 60 gradi Perché deve essere disinfettato Su questa mensola troviamo varie cose, alcuni filati eh, In questi cassettini per esempio ho i, ho i pompon mh, Qui ho tutto quello che serve per la macchina da cucire, cerniere, accessori, maglia Vabbè questa è una decorazione Qui ho messo il kit che abbiamo aperto insieme, dei cupcakes che devo fare, faremo insieme Qua ho dei filati, degli accessori, è molto comoda questa scatoletta qua, l'avevo presa da cibo in, in Austria, la Big Shot che mi è stata regalata a Natale, cartoncini vari e, e poi iniziano le stoffe, allora qui ho tutti i feltri, i, quelli piccoli, feltri e pannolenci, qui ho le fliseline i tessuti bianchi e in questo contenitore ho messo i fat quarters che sono quei pezzi di stoffa che si utilizzano generalmente per il patchwork ma che io spesso uso anche per quando faccio le midori le appliqué, ehm, faccio le tilde, eccetera eccetera qui iniziano le stoffe che ho suddiviso per decoro questi tutti i puoi, tutti i quadretti queste sono tutte le stoffe bianche chiare che io uso per le tilda e conigli Qui invece ci sono i pannolenci e i feltri più lunghi e i tulle, vabbè questo è il cestino, devo mettere il sacchetto, da questo lato invece abbiamo uh, il porta gomitolo della Tiger, alcuni nastri, l'angioletto che mi ha fatto Sanne i libri di tilda le alcune fustelle che mi hanno regalato a natale in questo cesto io ho messo tutti i, i nastri vari i bordi e i pizzi vabbè qua c'è il piccolo principe che devo spedire e da questo lato ho i bottoni Um, i ferri dritti come vedete ne ho un po' <ride> le pinze eccetera e i ferri circolari sono dentro in questa bustina qua e di questi ne parleremo un pochino più avanti qua alcune decorazioni eh, che io uso quando impacchetto, pacchetto gomitoli di lana sono tutti qua e qua e infine qua ci sono le altre stoffe e in basso, in questo angolo incasinato ci sono tutte le imbottiture che io uso. Eh, ne vedete di grandi anche perché eh, io ho sempre l'idea di farne una coperta che dico sempre di iniziare non inizio mai. Da questo lato eh, un po' di roba varia, stecchetti legnetti, bastoncini colorati, la borsa che io utilizzo in vacanza per eh, portarmi il lavoro alle terme. E infine qua il busto che mi ha regalato Paola, eh, il busto sartoriale in ferro battuto che era una cosa che io desideravo tantissimo e lei è stata così carina da regalarmelo, no, io gli ho attaccato ehm, il pass per abilmente fiera come vedete perché sapete che ho partecipato a ottobre grazie all'angolo creativo. Infine qua ci sono tutti i miei cartamodelli, istruzioni eccetera, cioè progetti eh, suddivisi per maglia, cucito, uncinetto e via dicendo. Che... Cioè del caos termino con le ghirlande che vorrei eh, fare non ho ancora fatto e questa bellissima frase che mi è stata donata dal calendario filosofico la meraviglia si trova ad un istante cerca di sentire di percepire invece di pensare e il senso profondo della vita si trova al di là del pensiero e con questo io vi saluto dal buco creativo un bacione ciao